Esiste davvero la semplicità? È una domanda che mi fullava in testa negli ultimi giorni, poi proprio a seguito del confronto che ho avuto con diverse persone in merito a quanto loro a volte tendano a percepire certe sfide come se dovessero essere facili o difficili secondo il loro punto di vista, come se non potessero avere una loro invece difficoltà autonoma e come se non potesse esserci quindi un elemento personale nel percepire come facile o difficile quella cosa e che fosse quello eventualmente il punto su cui approfondire. Ma questa, questa idea che le cose debbano essere semplici o debbano essere difficili in modo assoluto, in senso assoluto, in realtà è una cosa che ha delle radici abbastanza profonde. Perché poi è un concetto che spesso ci viene suggerito sul fatto che alcune cose saranno necessariamente difficili, altre dovrebbero invece essere facili per tutti. Questa cosa spesso ci viene suggerita anche perché c'è un modo naturale e comprensibile di semplificare le cose quando si parla di alcuni concetti ed è naturale quindi che si vada in quella direzione, ma non dobbiamo prendere per oro colato tutto quello che ci viene detto. Come anche quando ci viene dato il suggerimento magari di eh, cercare di riscoprire l'importanza delle piccole cose per cercare di riavvicinarci alla semplicità della vita. Anche quello è un concetto assolutamente semplice e lodevole, però allo stesso tempo a volte cercare di approcciarsi alle piccole cose, alle cose semplici della vita è complicatissimo. Anche quello a volte può essere quasi impossibile quando ci partiamo nel vivere e nel avvicinarci a certe cose dal punto di vista sbagliato da un punto di vista inefficace considerando che poi ognuno ha il suo punto di vista quindi anche dire che ci sia un punto di vista giusto o sbagliato non è del tutto corretto però diciamo che ci sono alcuni punti di vista che sono più efficaci e altri meno la questione qui sta nel cercare di capire se le cose possono essere rese più semplici senza snaturare il proprio punto di vista perché poi se no a volte finisce che cerchiamo di scignottare il punto di vista di qualcun altro ripetendoci delle cose in cui non crediamo soltanto perché quel punto di vista estremamente comodo e estremamente funzionale. La sfida non è necessariamente questa, anzi, quello sarebbe un ulteriore tentativo di semplificare qualcosa di difficile che è la vita, la vita, fondamentalmente ha un certo grado di difficoltà, ed è comprensibile che ce l'abbia e che continui ad avercela, naturalmente e in modo costante, ma la questione è cercare noi per quanto possibile di trovare la prospettiva efficace per approcciare tutto questo. Considerando che questo discorso di semplice e difficile. In realtà lo possiamo notare su tante questioni diverse. Cioè, per esempio, una cosa che può capitare anche è nel mondo del lavoro che capita di fare questa distinzione, perché non soltanto nella vita privata ci dicono quello è facile e quello è difficile. A volte, nel mondo del lavoro, c'è una macro distinzione che viene fatta su quelle che sono le competenze, le skill. C'è la tendenza a distinguere tra hard skill e soft skill. È un concetto che poi eh, chi entra nel mondo del lavoro, chi ne fa parte, a un certo punto inizia a prendere come eh, un fatto e che esistono delle hard skill, delle competenze tecniche che è importante formarsi per poi fare un lavoro tecnico, eh, competente su certi argomenti e che quelle competenze vadano formate quindi con studi degli studi, un tirocinio, un apprendistato, in qualche modo qualcuno ce le deve certificare quelle competenze così che sia chiaro che se io ho il diploma ho delle hard skill rispetto ad essere arrivato fino a quel punto di formazione obbligatoria come se ho una laurea su un certo argomento, un master, un'abilitazione a fare qualcosa, significa che ho quell'hard skill. E questo spesso poi viene contrapposto alle soft skill, cioè le hard skill viene, viene riconosciuta una loro difficoltà e quindi c'è un corso per farlo. Le soft skill invece sono delle competenze trasversali che spesso vengono ritenute semplici, facili nel quotidiano e allo stesso tempo in modo infatti un po' paradossale semplici e quasi impossibili da acquisire all'interno di un percorso di formazione poi in realtà tutto si può un po' cercare di macinare e di acquisire all'interno di una formazione eh, che però eh, quando si parla di soft skill tende a essere qualcosa di eh, un po' più centrato sulla persona che non sul spiegare un manuale infatti per fare un esempio di soft skill la, la gentilezza la predisposizione all'ascolto il eh, piacere a lavorare in gruppo il saper sopportare lo stress eh, essere organizzati quelle sono delle soft skill è qualcosa che non è che faccio un corso per essere gentile però allo stesso tempo se lavorassi su me stesso la gentilezza il sapere ascoltare potrebbe essere una competenza che potrei imparare a fare mia per tutta un'utilità che potrebbe avere nell'interazione con gli altri la questione è interessante è che quindi le soft skill dovrebbero essere quelle semplici contemporaneamente sono quelle difficili da acquisire e vediamo che se utilizzate efficacemente le soft skill sono quelle che spesso volentieri ci garantiscono anche uno stipendio maggiore infatti poi eh, nel, nel, nell'ambito del lavoro spesso il lavoro che richiede delle hard skill la competenza tecnica quella per cui mi mandano poi sul campo a fare una cosa è una competenza che è pagata un tot ma non è la competenza che spesso invece viene richiesta all'interno di eh, mansioni dirigenziali che sono quelle tendenzialmente in cui si prendono le decisioni quelle pagate di più e sono ambiti di lavoro in cui le soft skill sono fondamentali delle soft skill che a quanto pare nessuno ti può insegnare, ma contemporaneamente sono fondamentali per fare dei lavori in cui gestisci delle persone, gestisci delle organizzazioni, prendi delle decisioni che non possono essere prese solo sul mero numero, ma su una lettura eh, intelligente e eh, futuribile del, di quello che accadrà nel mercato, nella situazione, nel proprio ambito del lavoro. È un qualcosa di complicato ed è strano che per fare qualcosa di complicato servano delle competenze a volte ritenute semplici. Semplicità e difficoltà sono due concetti estremamente versatili, è, è difficile, o sembra difficile effettivamente riuscire a mettere a fuoco quando una cosa è davvero semplice o difficile, come anche nel mondo dell'arte, cioè l'arte tendenzialmente cerca di non sempre, sia chiaro, però spesso l'arte ha un po' l'obiettivo di cercare di suscitare un'emozione nel proprio interlocutore, nella persona che è dall'altra parte, che vedrà un quadro, che ascolterà una canzone, che eh, usufruirà in qualche modo dell'opera più o meno estemporanea che sia. E quando succede questo, poi questo richiede un, tutta una serie di competenze e queste competenze poi a volte sono un po' più astratte, altre volte sono proprio tecniche manuali e queste competenze anche lì è difficile capire se sono un qualcosa complesso da raggiungere o se è un qualcosa che o ce l'hai o non ce l'hai, se ce l'hai ti risulta semplice, se non ce l'hai ti risulta impossibile. E quando vuoi creare un'opera d'arte anche lì cioè può essere un tentativo di creare un'opera d'arte in maniera molto tecnica e complessa e elaborata, però poi se il tuo fine è di comunicare qualcosa e usi, delle, usi degli strumenti troppo complicati non li capirà nessuno e quindi farai un qualcosa di molto barocco, molto, molto orzigogolato che ti si può dire bravo che l'hai fatto, che non sarai stato capace ma contemporaneamente non mi trasmette niente e quindi non ci investo nulla Diversamente se uno abbassa il tiro e prova a fare un qualcosa di troppo semplice, più semplice, troppo semplice, rischia di fare qualcosa di banale per cui davvero le persone dicono, eh, eh, lo potevo fare anch'io perché devo stare ad ascoltare te che fai questa cosa. E c'è una via di mezzo invece in cui riuscire a produrre qualcosa di semplice ed efficace che arriva con delle... che richiede quindi delle competenze tecniche ma che non devono essere manifestate in maniera manieristica che diventa un elemento fondamentale del riuscire a fare un'arte pop efficace e che contenga infatti un contenuto artistico importante e che non sia così facilmente replicabile ed è un qualcosa anche lì che non è per niente né facile né difficile dipende un attimo da chi lo fa e da quali strumenti utilizza per riuscire a ottenere quel risultato è una questione anche questa molto di prospettiva perché poi anche quando noi eh, anche come, come, uh, come clienti come utenti andiamo a cercare determinata musica per esempio se parliamo dell'ambito della musica la musica spesso cerca effettivamente di promuovere determinate emozioni ma anche lì un artista che poi venga a, che eh, che faccia un concerto in cui promuove una canzone che per lui è felice o che per lui è triste significa per lui poi a volte anche eh, rimettere in piazza determinate emozioni rivivere determinate emozioni che potrebbero essere coerenti o meno con quello che è lo stesso stato emotivo di quel periodo della sua vita ricordiamoci che eh, per certi artisti nonostante loro desiderino amino e eh, apprezzino e guadagnino dalla loro attività poi il loro stile di vita a volte è emotivamente estremamente usurante e si finisce magari per eh, diventare famosi per una canzone triste che ogni volta che la si ricanta eh, il pubblico ci acclama ma contemporaneamente invece noi moriamo dentro e effettivamente poi tra gli artisti di chi fa una brutta fine purtroppo ce ne sono tanti ma appunto perché poi quando pensiamo che una persona salga sul palco e faccia una cosa semplice in realtà, forse a volte non sta facendo una cosa semplice che sia per le competenze tecniche che sta utilizzando, che sia per la sfida anche che sta portando avanti. Perché ci comunica qualcosa e dice: Ma è sì, ha fatto quella canzoncina. Magari per lui, in realtà o per lei, in realtà quello è un momento intimo ed estremamente complesso e difficile da affrontare. E quindi anche lì che cosa è facile, che cosa è difficile, non si capisce niente. Io, per esempio, sono. Uno psicologo con una specializzazione in psicoterapia e in sessologia. E quando lavoro sulla sessualità spesso capita che le persone eh, che hanno delle difficoltà nell'ambito della sessualità arrivino con l'idea a colloquio, arrivino con l'idea del eh, questa cosa prima la riuscivo a fare, adesso non la riesco a fare più e non capisco come mai. Era una cosa così semplice e adesso non ci riesco. O penso che questa cosa dovrebbe essere così semplice: il fatto che io riesca a raggiungere l'orgasmo dovrebbe essere così semplice, invece per me è impossibile. E la cosa interessante è che quello che si fa in psicoterapia spesso e volentieri è prima di tutto effettivamente iniziare a mettere a fuoco quanto questa idea che una cosa debba essere facile o semplice è davvero un'idea a priori che poi forse spesso non ha tutto quel fondamento che ci piacerebbe che avesse. Perché che una cosa sia prima la vivessimo come semplice non significa che fosse semplice, significa che c'è un momento in cui riuscivamo a partecipare a quell'attività con le competenze e con eh, la prospettiva più efficace per far sì che quel tipo di attività ci risultasse semplice ma il sesso la musica l'arte il lavoro le interazioni sociali eh, vivere non è semplice vivere è complicato è abbastanza difficile e forse anche quest'ultimo lockdown ha, eh, ha, ha rinnovato effettivamente bloccando alcune persone da un lato ha permesso di rendersi conto di quanto fosse complicato lo stile di vita che c'era in corso e dall'altro forse ha permesso anche di quindi di, da un lato di rendersi conto che certe cose andavano vissute da una prospettiva un po' più semplice e dall'altro invece forse ha reso più difficile per alcune persone eh, approcciarsi a cose che prima risultavano lievemente difficili e, e ora invece sembrano insormontabili quindi da entrambi eh, i punti di vista può aver complicato notevolmente le cose. Quello che forse quindi per noi potrebbe essere utile iniziare a considerare è che semplicità e difficoltà sono prospettive, non sono dati di fatto. Dipendono molto dal modo in cui ci approcciamo a quella determinata sfida, da quali competenze abbiamo, da quali obiettivi ci diamo, da quale situazione effettivamente stiamo affrontando eh, e in tutto questo... Quando ci troviamo di fronte a una cosa che ci risulta difficile, in quell'occasione potrebbe essere opportuno fermarci un attimo e prima di dirci, no, è troppo difficile, ah sì, che è bello che è facile, provare prima di tutto a fermarsi un attimo e fare mente locale su quale problema stiamo provando ad affrontare, quali competenze pensiamo servano per affrontare quel problema, se quel problema può essere affrontato in una maniera più funzionale, più efficace, più semplice e contemporaneamente quindi iniziare magari a capire se il problema è esterno o interno quindi va dove vado ad agire per semplificarmi un po' la vita e quando lo capisco cercare di capire se quella è anche la prospettiva più lungimirante oppure no in che modo io posso provare a ottenere quel risultato e cercare perché no anche di sperimentare iniziare a fare dei tentativi su una cosa sull'altra è come se avessi il mio eh, tabellone effettivamente dove vado a toccare un tasto a toccare l'altro inizio a vedere se cambiando qualcosa la sfida diventa più facile più difficile fare questa cosa in modo sperimentale attivo sulla propria vita tendenzialmente ci risolve tantissimi problemi ci permette di approcciarci alle cose in modo molto più funzionale molto più efficace in più consideriamo che poi a volte appunto Capita che nonostante l'approccio sia quello più eh, sensato possibile, magari dalla nostra prospettiva ci venga difficile capire che cosa situ della nostra prospettiva stiamo dando per scontato. Quindi anche in quelle occasioni eventualmente provare a quando ci, soprattutto ci troviamo bloccati in una situazione, in non riusciamo a sbloccarla ed affrontarla da un punto di vista diverso, a volte in quelle occasioni chiedere aiuto può essere un'ottima idea. Si tratti di alimentazione dal nutrizionista, si tratti di eh, forma fisica dal, dal personal trainer, si tratti di una difficoltà emotiva che mi impedisce di fare qualcosa dallo psicologo in psicoterapia. In ogni ogni argomento poi ha un suo professionista che porta una competenza tecnica, ma chi porta poi quella competenza non è il detentore di chissà quale verità che ci dice ah adesso fai questo e risolvi tutto. Ma più che altro è la persona da cui possiamo andare per cercare di avere un confronto sul cercare di capire come mai quella cosa ci sta risultando difficile e iniziare a andare verso una prospettiva che sia di pensiero, che sia di abitudine, che sia di eh, alimentazione, che sia di quello che, che è, ma una prospettiva che ci permetta di iniziare a semplificare quello che altrimenti ci risulta una sfida insormontabile. Quando si parla di emozioni, che alla fine è il mio campo, le emozioni sono prodotte da pensieri riuscire a entrare dentro la propria, il proprio punto di vista, la propria prospettiva e a partecipare a quei pensieri in un modo convincente ma più efficace, che contenga e mantenga i propri valori, ma che sia emotivamente sostenibile, emotivamente funzionale, è la base della competenza emotiva ed è quello che ci serve per affrontare tante tante sfide che altrimenti sembrano insormontabili. Quindi... Su cui il discorso fondamentalmente era che, eh, la, rispetto alla domanda esiste la semplicità, esiste davvero? Eh, o esistono cose oggettivamente facili e difficili? No, tendenzialmente la risposta che io mi sento di suggerire è che la semplicità o la difficoltà non esistono in senso assoluto, ma esiste un approccio più o meno efficace con cui possiamo fare determinate cose, esistono delle sfide magari che possono essere non tanto facili e difficili, ma possibili o impossibili. E tendenzialmente la maggior parte sono possibili, quando sono impossibili ce ne rendiamo conto in maniera abbastanza rapida, tranne alcune volte in cui sono possibili ma abbiamo la sensazione invece che siano troppo difficili per noi. Quando abbiamo quella sensazione lì c'è forse qualcosa della prospettiva che, che non sta funzionando, che invece eh, si sta, sta riscrivendo una difficoltà che è molto legata a qualcosa che potremmo modificare, mentre altrimenti tutte le cose che riteniamo possibili è importante che non le consideriamo né facili né difficili né semplici né difficili perché anche quando le consideriamo semplici in realtà stiamo sottovalutando tutta una serie di cose che sappiamo fare delle nostre competenze e anche esserne consapevoli a volte potrebbe essere molto utile per eh, le altre sfide che vogliamo mettere in pratica ma anche un po perché no per la nostra autostima che male non fa questo è tutto, eh, spero che questa riflessione sia sufficientemente chiara, non vuole essere esaustiva, vuole essere soltanto uno spunto di riflessione. Io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.